Ciao, come state? Bene, sto cercando di provare le cose che ho imparato ieri. Eh, una delle tecniche della, di che cosa fare in sauna, eh, o meglio, delle tecniche dell'AFGUS. Vuoi dire, ma cosa fai? Certo, perché per curiosità personale, visto che sono appassionata di sauna lo sapete, ne abbiamo parlato molte volte, ecco, ho scoperto che... C'era un corso per maestri di sauna, tre giorni, quindi è iniziato ieri, oggi, domani, ecco perché ieri non ci siamo visti, ieri è stata quasi tutta teoria, nove ore di teoria e poi abbiamo iniziato con un po' di pratica che continuerà oggi e domani. Che cosa imparerò? Beh... Innanzitutto a eh, fare dei percorsi sensoriali in sauna e a saper indirizzare meglio chi fa la sauna, eh, a quindi a farla nel modo corretto, caldo, freddo e insomma tutti quelli che sono i rituali che possono essere fatti nei, nei vari luoghi. Io so che voi siete curiosi come me. Va bene, allora facciamo così, ci vediamo martedì prossimo. Così avremo modo di parlarne e io vi racconterò che cosa ho imparato. Eh, nel frattempo eh, vi dico che se avete curiosità, come sempre potete scrivermi a imhlibro.it oppure vabbè, eh, qui in chat e poi insomma terremo conto per martedì di darvi le risposte nel frattempo la prima cosa che vi ho fatto vedere si chiama elicottero che si fa in apertura della sauna proprio per spostare tutto il caldo all'interno della, della sauna poi c'è la bandiera singola, che è quella che stavo facendo, la bandiera doppia c'è questo che mi piace tanto, che è il paracadute eh, che vi arriva un po' di aria calda ebbene sì, oppure il pettine che è il, la cosa con cui io vi voglio salutare questa mattina perché devo andare, quindi ormai metto tutto nel borsone, mi preparo e vado, chissà che cosa imparerò oggi, ma sono contenta di fare anche questo corso per maestro di sauna. Va bene? Ci vediamo martedì, eh, come sempre, alle 9.30, io vi aspetto. Baci, ciao, non dimenticate di iscrivermi se avete curiosità, vi aspetto, vi aspetto, vi aspetto.